Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Per una Pasqua diversa dal solito vi proponiamo un dolce fresco e goloso che stupirà tutti i vostri invitati, il tiramisù alle fragole. È molto leggero, senza uova, zuccheri aggiunti e liquori. Diventa così adatto anche ai bambini. È davvero semplice e veloce da preparare, basteranno pochi semplici ingredienti. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola capiente 500 g di mascarpone, 130 g di latte condensato e mescoliamo bene finché gli ingredienti saranno amalgamati. Poi aggiungiamo i semi di vaniglia e 400 g di panna montata già zuccherata poco alla volta. Mettiamo in frigo fino al bisogno. Qui abbiamo 500 g di fragole tagliate a pezzi, che frulliamo con un bimipimer finché otteniamo una salsa omogenea. Se vi piace più dolce, potete aggiungere dai 50 ai 70 g di zucchero a velo vanigliato. Voilà! Siamo arrivati all'assemblaggio. Prendiamo una pirofila in vetro di 25 cm x 20 x 10 cm, estendiamo un sottile strato di crema. Inzuppiamo i savoiardi nella salsa di fragole e li disponiamo uno attaccato all'altro fino a riempire la base. Ci serviranno 400 g di savoiardi. Aggiungiamo un quarto della crema che spalmiamo bene con una spatolina. Prendiamo 300 g di fragole tagliate a pezzi e ne cospargiamo un terzo sulla superficie. Continuiamo così fino al penultimo strato. Aggiungiamo l'ultimo strato di savoiardi e copriamo la superficie con la restante crema. Mettiamo in frigo per tutta la notte, così ci permetterà di tagliare delle fette precise. Il giorno seguente prendiamo 500 grammi di fragole, le puliamo con uno scottex delicatamente, togliamo la base e tagliamo delle fette spesse circa 3 mm. Poi le adagiamo su uno scottex per asciugarsi. Tamponiamo con un altro pezzo di scottex le fragole per asciugarle bene. Prendiamo la torta dal frigo e la decoriamo a piacere. Noi abbiamo scelto di creare una rosa gigante. Infiliamo le fette di fragole nella crema iniziando dal centro verso i bordi. Guardate che bellissimo tiramisuole fragole abbiamo realizzato! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso gustiamo insieme questo spettacolare tiramisuole fragole. Cosa posso dirvi? La torta mi piace moltissimo. È molto morbida e delicata. Si nota subito la crema, bella vellutata e leggera. I pezzoni di fragole all'interno e i savoiardi sono correttamente inzuppati e hanno un leggero retrogusto di fragole. Infine, le fragole in superficie donano un tocco di freschezza e completano questa fantastica torta. Insomma, è buonissima! Assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui.